Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Iniziamo insieme questo tempo di Quaresima, un tempo di grazia che la Chiesa ci offre per ritornare a Dio con tutto il cuore e uscire da una vita mediocre, ridecidendoci per la santità e andando più in profondità nel rapporto con Dio e nel dono di noi stessi. Entriamo in questo tempo che la Chiesa vive nella forma attuale, cioè questi 40 giorni in preparazione alla Pasqua sin dal IV secolo. Prima infatti la fede cristiana, sappiamo che era perseguitata dall'Impero Romano, essere cristiani costava, comportava dunque uno stile di vita forte, una scelta decisa, Pian pianino dopo l'editto di Costantino dal 313 la fede si estese a macchia d'olio, essendo religione lecita dell'impero, ma così si annacquò facilmente. Molti si sì, facevano battezzare, diventavano cristiani, ma tutt'altro erano che cristiani con la pratica di vita. Dunque la Chiesa propose questo tempo per prepararsi a vivere con maggior intensità il tempo della Pasqua, centro di tutto l'anno liturgico. In questo tempo siamo invitati a coltivare il rapporto con Dio e con gli altri, aiutati in particolare da tre opere, preghiera, digiuno ed elemosina. Il brano del Vangelo secondo Matteo, tratto dal capitolo 6, ci dice anche lo spirito con il quale vivere queste tre opere. Io cercherò semplicemente di mettere in luce alcuni spunti per aiutarvi a vivere in modo significativo la quaresima, quindi andrò molto sul concreto, molto sul pratico. Partiamo dalla preghiera. La preghiera sappiamo bene che è l'elevare l'anima a Dio, elevare mente e cuore a Lui, è il dialogo intimo e profondo con il Signore che avviene nel profondo del nostro cuore. Mettersi in preghiera non vuol dire sfornare una serie di formulette a memoria per, chissà, rendere contento quello lì lassù, ma è una condizione, uno stato di preghiera, uno stato di dialogo, di intimità con Lui che è presente in noi. Mettersi in preghiera parte dal disporsi ad ascoltare il Signore che parla nel nostro cuore, un Dio che ci ama profondamente. Ecco, noi cristiani non crediamo in un Dio spray, ma in una persona viva, concreta, risorta, che ci rende partecipi della sua vita, e che si rende presente in noi per mezzo dello Spirito Santo. Siamo inabitati dallo Spirito Santo, abbiamo in noi lo Spirito di Dio, la sua presenza. Dunque riscoprire la preghiera come dialogo intimo con Dio. Come vivere in modo significativo la preghiera in quaresima? Io direi ognuno di noi cerchi di fare un passettino in più, Cosa vuol dire? Se io fino ad oggi mi sono limitato a un segno di croce versione scacciamosche e, e via, giusto un pensierino al buon Dio, potrei magari soffermarmi a fare un segno di croce con calma, mettermi alla presenza del Signore e magari dire alcune preghiere che sia anche un padre, un ave, un gloria. Magari iniziare a propormi di leggere e meditare il Vangelo del giorno, quindi la mattina ritagliarmi del tempo per le mie preghiere mattutine e per meditare la parola del Buon Dio del giorno. Se già lo facessi potrei per esempio intensificare il rapporto con la Vergine Maria, che siano le Treve Maria al giorno come propongono i Santi la preghiera del rosario, iniziare a scoprirla anche una decina al giorno. Se già lo facessi potrei per esempio leggere in più e meditare un brano della passione del Signore ogni giorno e man mano andare da un Vangelo all'altro, oppure un altro testo biblico, o ritagliarmi del tempo per leggere un testo di spiritualità, oppure potrei propormi una maggior costanza con i sacramenti, nella partecipazione più frequente all'Eucaristia, nella confessione vissuta con più profondità, preparata meglio, oppure, se sono a maggior ragione un consacrato o una consacrata, mettere più cura nella preghiera della liturgia delle ore, oppure fare qualche visita in più al Santissimo Sacramento. Insomma, diciamo, fare un passettino in più per dedicare qualcosa di più a Dio, per stare un po' più con Lui, partendo da un fatto, ve lo dico in modo molto semplice, che il nostro Signore è innamorato cotto di ognuno di noi. Dio ci ama in una maniera smisurata, profonda, intensissima. Più gli apriamo le porte del cuore, più quest'amore ci pervade, man mano ci trasforma e ci rende più capaci di amare gli altri. Secondo punto, il digiuno. Sappiamo che durante la quaresima siamo chiamati a stenerci dalle carni, il venerdì, alla stensione della carne e il venerdì santo proprio a digiunare, anche il mercoledì delle ceneri. Digiuno che consiste nel fare un pasto solo oppure digiunare a pane e acqua. Ovviamente sono esenti i bambini e gli anziani o coloro che per motivi di salute non possono. Ma diciamo questo, digiunare innanzitutto è una cosa meravigliosa perché fortifica lo spirito, rafforza la volontà, diciamo rende anche più operative le facoltà mentali ed è un allenamento meraviglioso alla libertà, inoltre aiuta a capire meglio i poveri e quella fame che viene avvertita ci può rimandare a colui che sazia una fame ben più profonda che quella del nostro cuore. Quindi sarebbe bello durante il tempo di quaresima allenarsi al digiuno, innanzitutto vivere i venerdì in modo più significativo. La stensione dalla carne, ma sarebbe bello anche, ad esempio, proporsi di rinunciare ad un alimento che ci attira particolarmente, magari ci rende anche prigionieri, può essere il dolcetto, può essere il caffè, non so, ognuno ci metta ciò a cui è più attaccato. Un'altra cosa bella sarebbe anche allenarsi a digiunare da tutte quelle cose che tendono a rimpinzarci la mente, a stordirci anche un po', ad esempio potremmo digiunare da un po' di televisione, Potremmo digiunare da un po' di connessione ad internet, ad esempio tenere il cellulare connesso solo un tot di ore al giorno o staccarlo ad una certa ora, allenarci a digiunare un po' dal computer. Insomma, allenarci a rinunciare a qualcosa per, per essere più presenti a noi stessi, per donare magari un po' del nostro tempo agli altri o per impiegarlo in maniera anche più costruttiva o più utile, più profonda. Quindi allenarsi al digiuno. A volte si dice, e raccomandavano anche i padri, di digiunare dal peccato. Questo di per sé dovrebbe essere una cosa che già facciamo, cioè imparare a dire di no al male, che ci fa male. Terzo e ultimo punto, l'elemosina. Ecco, la parola elemosina in greco indica una pienezza di carità, il dono fatto non solo materialmente ma anche con... Il coinvolgimento affettivo. Sarebbe molto bello integrare tutte queste tre pratiche insieme, per esempio dare in elemosina ciò a cui io ho rinunciato. Questo è uno splendido esercizio anche da proporre ai figli o da vivere in famiglia, cioè non andare a comprare altre cose da donare, si può anche fare, bellissimo, ma intanto donare ciò a cui noi abbiamo rinunciato. Ecco che allora il digiuno è finalizzato non a sentirsi meglio degli altri, ma il digiuno vissuto nella preghiera ci aiuta a condividere con gli altri. Ad esempio possiamo anche vivere l'elemosina come dono di qualcosa in più del solito, che può essere a livello di soldi o di beni materiali o di condivisione del cibo, ma può essere anche il dare qualcosa di proprio a cui si è particolarmente affezionati. Come esercizio proprio di generosità, può essere un vestito, può essere un cd, può essere un gioiellino, può essere una catenina. Una cosa che per me è molto importante, ecco, diventa un dono ancora più prezioso da poter fare con il quale significhiamo che cosa? che più importante delle cose sono le persone e la relazione con gli altri e la comunione. Ancora potremmo vivere l'elemosina donando un po' del nostro tempo agli altri, ad esempio proporsi ogni settimana di ritagliarsi, non so, un'ora, due ore, un giorno particolare per dedicarlo alle visite e quindi andare a trovare degli anziani, dei parenti, delle persone che sappiamo essere sole o bisognose, quindi allenarsi al dono di sé del tempo, dei beni, di noi stessi. Ed ecco dunque che tutte queste pratiche mi aiutano a vivere un rapporto più profondo con Dio e con il mio prossimo. Per ultimo, Gesù ci raccomanda, quando pregate non fatevi ammirare dalla gente se no avreste già ricevuto la vostra ricompensa. Quando digiunate non vi sfigurate così che tutti vi vedano e vi elogino, già avreste ricevuto la vostra ricompensa. E quando fate la carità non suonate le trombe come gli ipocriti facendolo sapere a tutti, così avreste già ricevuto dagli uomini la vostra ricompensa. Ma fate tutto nel segreto, allora il Padre vostro vi ricompenserà. E la sua ricompensa è la sua presenza forte, bella e gioiosa nel nostro cuore, la presenza nel cuore di Dio, nei suoi figli che lo amano e cercano di vivere la loro vita come una risposta d'amore, una risposta a quell'amore infinito del quale sono ricolmati e che cercano di riversare sugli altri. Che Dio vi benedica. Buona Quaresima a tutti. Pace e bene.